Ciao ragazzi, benvenuti nel canale Bruno e Neno. Abbiamo deciso di dedicare un nuovo spazio alla recensione dei prodotti acquistati su Amazon. Oggi lo zaino Yuletan, lo zaino da mountain bike impermeabile per le escursioni in bici. La consegna è stata veloce e il pacco è ben confezionato. Scopriamo insieme le caratteristiche. L'anteriore abbiamo la retina per il casco che si aggancia qui e qui tre tasche una grande una media con la rete dentro e una piccola che non ha neanche la chiusura zip abbiamo due tasche due agganci qui c'è anche il fischietto e questo è l'altro aggancio Ciao e alla prossima recensione!